Bene bene bene ok, questa è una prova non solo di una prova non solo di, posso fare così, non solo di uh, audio ma anche di spazio, sì, questo di spazio, sì, di spazio perché ognuno ha bisogno del suo spazio, cazzo. Non tanto distanza, ma ecco, vicinanza, vicinanza. Tra se stesso e il mondo, tra l'interno e l'esterno. Come una danza. Si balla insieme. Balliamo. Luce, la mia urgenza. Ciò che rappresenti in questo secondo, diverso dagli altri, non scatta mai. Sospeso nell'aia si muove e gioca col tempo che passa. Inconsapevole che un giorno, prima o poi, dovrà anche lui scoccare. Ma questo non conta. Ciò che vuole non è vivere a lungo. Ora lo vedo che balla sopra la mia testa. In realtà desidera morire.